Prima. E. era, era. I. Im, imp, imp. impensabile. Che. U. Un, una. P, persona con disabilità. P. po. potesse. a. accedere. A ai s se servizi k q culturali a ad adesso e l lu lui k h che k co con con l la la s sua p pre Presenza. f fa Q. Cu, cultura. E. e U. E Q. E questo? è, u Un. um, Un. Un. Un. Un. Un. B, un. Be, un. Un. Un. Un. p Un. Pe, un d de dem, demo Democrazia. L-La, C-Q-Cultura, E-P-Per-Tutti. Pe,